Ciao a tutti, allora oggi uh, faccio, farò questo video simile vlog, non so come chiamarlo um, perché una ragazza, spero sia una ragazza, perché effettivamente io mi sono fatta ingannare dall'immagine dall profilo di, di Danny di Game of Thrones, quindi per me è una ragazza, però se non sei una ragazza dimmelo. Uh, mi ha proposto di fare un video, mi ha proposto più idee, però giustamente oggi facciamo una uh, di far vedere il quartiere a Montreal, come sono le città perché ovviamente i quartieri qua sono molto diversi diversi, non ce lo facciamo parlare e sono molto diversi dall'Italia uh, perché come vi ho già detto Montreal ha un sacco di casette hanno un sacco di appartamenti ma molto piccoli nel senso io vivo per esempio in un blocco Uh, che ha 6 appartamenti Ed è tutto uh, ci Sono rari, mo sono molto rari i blocchi Che hanno tipo 50 appartamenti o robe del genere Quindi uh, vi farò vedere un attimo Come il quartiere Siccome Montreal è una città enorme uh, Sì, ci sono tipo vari quartieri e um, I quartieri però sono molto grandi Guardate c'è Emma che dorme uh, I quartieri però sono molto grandi Quindi giustamente cioè, Vi faccio vedere il mio quartiere Sarà una cosa molto Tranquilla nel senso che vi farò vedere un attimo magari vado a fare due commissioni che comunque per fare due commissioni mi tocca tipo camminare un sacco però camminerò per voi farò questo sacrificio io sono una persona che odia camminare vado in palestra ma odio camminare quindi eh, vi farò un attimo vedere eh, come sono le casette io sono in una zona molto tranquilla cioè non è una zona tipo con grattacieli, con robe magari un giorno che vado eh, in centro così vi faccio vedere cose più fiche perché Montreal giustamente è una, una città molto grande, è una metropoli ha un botto dei grattacieli eh, quindi il centro città è molto diverso dal, mm, dal quartiere dove vivo io nonostante sia la stessa città quindi uh, mi dispiace un sacco perché io filmo con il mio telefono i vlog la qualità non è la cosa migliore del mondo dovrei prendermi una fotocamera per i vlog però sono povera per adesso ci tengo a farvi vedere le mie nuove Vans che sono quelle della collezione Van Gogh Che praticamente sono partite subito Fate conto che io quando le ho comprate È stata una settimana fa Adesso sono esaurite pure in, pur in Canada Però quando le ho comprate in Italia erano già esaurite E in Canada c'erano ancora Quindi sono riuscita per fortuna alla misura Mi va benissimo nonostante io le abbia prese su internet E sì, sono un po' delusa Perché non abbiano fatto la notte stellata Però mi piace tanto, questo quadro a me piace un sacco Quindi le ho prese Non sono abituata con le Vans tipo Alte, non ho mai avuto scarpe alte in vita mia Quindi devo un attimo abituarmi Però sono bellissime Per sapere anche la mia, c'è il mio pigiama Che abbiamo, <ride> ho già fatto cambiamenti in casa Dovete capire che io sono una persona che cambia sempre le cose in casa Sempre Quindi l'ho messo il letto così Ho messo solo un, una, come si chiama quella cosa, il nightstand Ho messo il coso là Qua è rimasto tutto uguale Tranne là che abbiamo attaccato una foto Lì ho messo il coso Per i panni e qua abbiamo attaccato lo specchio, quindi ovviamente Doina non riesce a star ferma, deve cambiare tutto in casa e infatti uno dei nightstand li ho messi qua, infatti qua praticamente l'ho messo questo qua che era in camera prima, l'ho coperto un attimo per non far vedere che sia un nightstand per far fico e ci ho messo qui. Caccate sopra <ride> e, e basta quindi sì alla fine non <ride> questi sono i cambiamenti che <ride> volevo far vedere ho comprato delle rose false perché sono bellissime dovete capire che qua c'è il dollarama che ti fa comprare tutte le boiate del mondo bene adesso vado a vestirmi. Ho già detto noi abbiamo due uscite questa è l'entrata cioè l'uscita entrata della cucina e qua c'è un terrazzo che è praticamente là c'è la porta dei vicini va bene? E io però ho dovuto fare una piccola porticina perché lei se esce, cioè io ho paura che lei vada per le scali. Non è mai uscita, è abbastanza tranquilla, però ho sempre paura, quindi ho fatto sta roba tipo di DIY pazzesco. Per, e poi tipo la spostiamo così ogni volta che voglio uscire. Come vedete c'è un sole pazzesco, ho dimenticato gli occhiali da sole, ma non mi importa. Allora praticamente qua è dove vivo. Cioè questo è il, die il, il di dietro, il dietro come si dice non lo so e lì è la parte dietro del cioè l'entrata cioè usciamo, usciamo da là uh, solitamente perché la macchina la teniamo dall'altra parte qua invece è il davanti della casa infatti come vedete uh, i balconi al primo terrazzo sono abbastanza accessibili quindi diciamo che Emma soffre un po' per sta roba che non tutto è aperto quando vuole lei perché eh, lei era abituata in Italia, che tutti i terrazzi erano aperti, tutto era a modo suo. E quindi come vedete qua le casette sono tutte così, sono tutte belline. Adesso magari vi faccio vedere, invece di far vedere il mio faccione, magari vi faccio vedere le casette. quella dei negozi, dei supermercati delle farmacie robe così devo camminare circa un chilometro che non è tanto per carità di dio ci cammino forse 5-10 minuti quindi qua praticamente ci sono solo case cioè io adesso sto camminando ci sono solo solo le case e per andare alla metro è la, la via là dietro che vedete e anche per la metro è tipo 500 metri quindi ci metto tipo 5-10 minuti per arrivare alla metro Uh, io per adesso la metro la uso solo se devo tipo andare in centro città o robe così perché in centro è molto caotico diciamo che a Montreal devo un attimo abituarmi perché non trovi mai cazzo di parcheggio Cioè io anche per andare in palestra che la palestra comunque in un quartiere non male non trovo mai parcheggio ed è terribile però uh, l'abbonamento per la metro costa un sacco di soldi cioè mens mensilmente e finché non ho lavoro e so per certo che userò la metro, preferisco non farlo, al massimo faccio i biglietti, quindi se devo andare a fare spese, robe, uso sempre la macchina, nonostante a Montreal sia un casino. Ehm... Oddio, guardate che carina questa casetta, ha tutte le decorazioni, anche il piccolo giardino, è bellissimo, oddio, adoro, adoro. Qua a Montreal le case sono, diciamo, un pochino più piccole. Rispetto a, a Sherbrooke dove ero prima, ma perché ovviamente qua costano anche di più. Se vuoi prendere una casa che sia magari un pochino più grande e che costi un pochino meno, devi andare un attimo fuori da Montreal. Ma se lavori a Montreal, diciamo che è una rottura. Ecco, e, però sì, cioè qua a Montreal non so, non sono mai pronta per le case, però so che costicchiano però dipende dalle zone, ovviamente se vai in centro città mi costa di più, però in centro città onestamente non ci andrei mai ad abitare perché sì, c'è tutto lì, però in questa zona dove siamo noi c'è tutto anche qua, c'è le farmacie, ci sono i dentisti, ci sono i parrucchieri ci sono le... come si chiamano? I supermercati, eh, abbiamo parcheggio in... ah, vicino a casa nostra, stranamente perché qua a Montreal è molto raro che tu abbia parcheggio quindi non ti danno mai un appartamento in affitto e non ti danno mai il parcheggio incluso. Mi sposto in una biglietta per parlare decisamente perché mi vergogno quando la gente mi guarda. Allora, eh, un'altra cosa che vedrete spesso in Canada è che fanno le vendite di garage. Ovvero ogni weekend la gente esce fuori dalla propria casa e mettono in vendita cose di cui non hanno bisogno. E si vede ovunque sta roba, ovunque. E spesso si trovano anche cose fighe. Io l'altro giorno sono andata in un posto, cioè in un garage che ho visto per strada. Ci cioè ho detto, eh eh. Uh, sono andata e preso presa dei libri che costano niente. E, um, e questa cosa la fanno ogni weekend. Quindi è perché perché cioè, durante i weekend se non hai niente da fare, fai questo. il video che non mi si vede la faccia che ancora ancora io sono adesso un po' abbronzata sì questa è la mia abbronzatura massima quindi non sono ancora pallida come, oh, non sono ancora pallida come un muro però sparirà presto perché si sì, qua fa caldo per carità si sta ancora bene ma non caldo da abbronzarti solo camminando per strada ecco io adesso sto tornando a casa perché si sì, vi ho fatto vedere poco lo so però vi dico, cioè, non c'è niente di che, nel senso, non è come il centro, che dice, vabbè, hai qualcosa da vedere, chiese, robe, statue, cose belle, insomma. Quindi non voglio fare tipo un video lunghissimo dove vi faccio vedere semplicemente una strada. Vi faccio vedere le casette, il quartiere, così avete un attimo un'idea di com'è. Ah, oddio, le salite. Ecco, le salite, poi la gente rompe il cazzo, dicendo che e il fatto che io guidi una macchina automatico fa di me una pigra e che con la manuale è un'arte cito un commento che ho trovato sotto uno dei miei video che ho preferito non rispondere perché queste cose le trovo stupide perché quando vivete in un altro paese ci sono cose che cambiano nella nostra vita cioè ci sono cose che cambiano e che dovete cambiare abitudini io personalmente non ho mai amato il il manuale l'ho detestato fin dal primo giorno fin dal primo giorno che ho fatto la patente io l'ho detestato il manuale e quando ho fatto la patente mi ero detta io la macchina manuale non ce l'avrò mai non perché io non sapevo guidare so guidare e che non mi piace il manuale poi qua in Canada durante l'inverno con una manuale vi giuro che non fate niente queste persone che parlano devono venire qua anche in inverno a guidarmi una manuale poi vediamo perché qua nessuno è raro che la gente abbia una manuale. Infatti una cosa bella che voglio farvi vedere. È tipo questa cosa qua di libri. Cioè tu puoi aprire, prenderti un libro e poi ne rimetti uno a posto. Io l'ho già controllata, mi... mi sono già preso un libro e ne ho messo un altro al posto suo. Come Ma stai, Maria? Hai dormito, Cicia? Hai dormito? E eh, Basta dormire, basta! Ehi, che cos'è? Vuoi andare fuori? Dai, vuoi andare fuori? Dai, andiamo che ti apriamo fuori, dai. Allora, siccome stavo cercando di spiegare ai miei amici come si aprono queste porte, allora queste cose si, uh, si bloccano così, quindi non è come in Italia, si bloccano, quindi è impossibile per lei aprirlo da sola perché sennò io li lascerei anche tutto aperto, però c'è anche la zanzariera che bisogna tirarla su e poi spostarla, quindi durante la notte, a parte che sono a primo piano e come vedete è molto basso, cioè non mi fido a lasciare aperto nonostante... Siamo in Canada e quindi lei di notte mi sveglia per andare fuori. Dai Ciccia vai, ci ho aperto. Io chiudo con questo video perché non voglio che sia un video troppo lungo, nel senso che non ho fatto granché, ho solo blatterato un sacco. Spero che questo video vi sia piaciuto, ringrazio uh, a chi mi ha proposto l'idea e come ho detto... Um... Se andrò un giorno in città, nel senso che andrò in, in centro a fare un po' la turista, magari filmo un attimo e vi faccio vedere un po' di tutto, perché vedendo così eh, non si capisce molto come sia Montreal, eh, però magari per chi c'è stato lo sa benissimo. Perché... Eh, noi ci vediamo la prossima volta, appunto se avete richieste cose, perché magari io spesso tipo faccio dei video perché penso interessa le persone, però se voi avete qualcosa che vi interessa di più, eh, cercherò nel limite del possibile di farlo e noi ci vediamo la prossima volta stavo dicendo perché sto mettendo un botto ciao